Eccoci. Possiamo uscire. Salutiamo la guardia e dal quartier generale torniamo nel bunker. Allora, parliamo di altro perché voi... Eh... Quelli soprattutto che mi conoscono da un po' più di tempo, mi conoscono per aver portato alcuni grandi temi teorici nel dibattito e il MES è uno di quei temi apparentemente teorici, come se eh, al povero pensionato di Civitavecchia avessero detto la parola BEILIN il 24 novembre del 2015 probabilmente avrebbe scrollato le spalle e poi invece la cosa è finita in un altro modo o forse avrebbe capito chi lo sa, non possiamo saperlo non possiamo chiederglielo per motivi che sapete meglio di me però ehm, oltre a questi la vita oltre a portare avanti la bandiera dei grandi temi oltre al volare alto se sembra alto insomma, e perché ad alcuni sembra basso eh? ad alcuni, ad alcuni eh, se dici che forse, forse eh, a nord delle Alpi non tutto va bene ti considerano feccia bah, insomma, basta ricambiare con serenità il problema si finisce lì poi all'ultimo si contano le pecore e all'ultimo si capisce chi aveva torto o chi aveva ragione. È successo sulla vicenda dell'austerità? Avevamo ragione noi. È successo sulla vicenda del, dell'unione bancaria, segnatamente del bail-in? Avevamo ragione noi. È successo sulla vicenda delle regole per la gestione degli NPL, in particolare del calendar provisioning? Avevamo ragione noi. È successo su tante altre cose, non mi voglio allargare a campi diversi dal mio, ma eh, mi spingerei ad affermare che probabilmente sui migranti non avevamo torto noi, ecco, ma insomma, va, va, non, voglio, non voglio invadere le competenze altrui. Oltre quindi al volare alto, che ad alcuni sembra basso, ma la storia sembra dare ragione a noi ci sono anche e c'è anche la vita di tutti i giorni per esempio come è iniziata questa mattina eh, ero in ufficio alle 8 perché alle 9 avevamo una riunione molto interessante molto importante promossa dal eh, responsabile nazionale enti locali quindi dal capo dipartimento enti locali Stefano Locatelli che mi ha sollecitato a fare una cosa che veramente Matteo Salvini mi aveva chiesto di fare fin da luglio, poi fra una cosa e un'altra, una crisi, un'urgenza, una, una, un ecco. quando si è in due si, si, si lavora meglio, ecco. cioè fare una riunione con i nostri rappresentanti che si occupano in senso lato. Di, eh, economia sui territori che comunque hanno la responsabilità di, di, di, di, enti, di enti locali poi vi dico per parlare del recovery fund perché sul recovery fund stanno succedendo tutta una serie di, di, di cose in particolare senza particolari diciamo eh, Particolare coinvolgimento del Parlamento, il ministro Amendola che è quello del Dipartimento degli Affari Europei, un ministro senza portafogli. I ministri senza portafogli sono dei titolari di dipartimenti della presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi sono incardinati lì. Infatti, stanno generalmente impilati a largo Chigi: guardano da una parte la galleria Alberto Sordi e dall'altra quello che c'è. Il ministro Mendola si è relazionato con le regioni, sollecitando l'invio di progetti per poi vagliarli lui, poi c'è questo tema adesso che è emerso anche in legge di bilancio della cabina di regia per assumere dei precari, alcuni precari, altri non si sa, di vari livelli amministrativi e di competenze, perché insomma pare che la macchina dello Stato non ce la faccia a gestire eh, 209 miliardi spalmati però su sostanzialmente un, praticamente poi sarà un settennato eh, se poi saranno 209 miliardi dopo ne parliamo e allora ma a noi è venuta la curiosità e anche l'esigenza di allineare le informazioni che avevamo noi con quelle che avevano le, eh, le regioni e i municipi più importanti. Allora io come Dipartimento Economia, quando non mi vedete in diretta nel traffico o non nel traffico, le cose da fare non mi mancano. Per esempio io che sono arrivato nella Lega solo due anni fa, non è poi così ovvio andare a costruire una rete di referenti regionali per il Dipartimento cioè di persone con cui relazionarsi per poter eventualmente comunicare la linea che il, che il dipartimento ha a livello nazionale, poterla valutare perché molte volte le cose che si dicono a livello nazionale a livello locale vanno dette magari in un altro modo, no? Considerate ad esempio il fatto che c'è stato un periodo in cui noi eravamo in centrodestra in molte regioni, ma avevamo Forza Italia, Fratelli d'Italia alla nostra opposizione qui a Roma. Considerate anche il fatto che un amministratore regionale, anche se questo mi rendo conto che possa non entrare nelle teste di alcuni, ma è meglio che centri, vi assicuro, un amministratore regionale... Se è appunto uh, di maggioranza e quindi ha uh, responsabilità amministrative di governo della regione necessariamente deve dal punto di vista istituzionale avere un rapporto di leale collaborazione con il governo, mi sembra abbastanza chiaro, e il governo con lui, anche questo mi sembrerebbe abbastanza chiaro, dal che consegue ovviamente che se è della Lega non è che diventa del PD, ma, ma deve necessariamente essere fra virgolette di governo nella sua azione amministrativa e deve conciliare questo suo essere di governo nella sua azione amministrativa con il suo essere comunque eh, leghista o chiamiamolo così di opposizione a livello nazionale e non è una cosa semplice, quindi quando voi... Eh, spesso anche sui social attaccate per esempio noi che non centriamo niente per alcune posizioni prese da alcuni amministratori locali forse dovreste un attimo riflettere su come gira il mondo perché certe volte mi sembra che ognuno di voi eh, sia così pronto a uscire di casa indossando un'elegante cintura non di Gucci ma di esplosivo e farsi saltare per aria dimostrativamente come fanno in, in, in altre regioni del globo, no? Cioè è ovunque la richiesta del gesto eclatante, dell'azione di rottura eccetera eccetera, ma la vita è un po' più complicata di così, eh, anche perché sinceramente se no, boh, insomma, a chi fai del bene? E, Altro è il caso per esempio di chi è in regioni dove noi siamo all'opposizione, quindi a questo punto è chiaro che chi è in una regione all'opposizione in questo momento, essendo noi all'opposizione anche a Roma e anche in Europa, ha come dire, il compito più semplice in termini di impostazione della sua comunicazione del suo messaggio. Eh, però, eh, però poi lo scopo è andare a governare quindi comunque bisogna un attimo ragionare non parliamo poi dei sindaci che hanno delle enormi responsabilità amministrative e che sì possono essere di destra o di sinistra ma sono della loro città innanzitutto se sono delle persone integre come generalmente sono e quindi questo significa che, eh, diciamo, cominciate a pensare quante sfaccettature e quante angolazioni ha un problema politico e anche una comunicazione politica, no? voi che siete sempre pronti con la verità in tasca, la verità in tasca, forse avete visto me con la verità in tasca, perché ve l'ho detta in un quarto d'ora, che però era un quarto d'ora più 50 anni, voi quei 50 anni di studio, di ricerca, di sintesi, di ehm, tentativo di farsi capire, perché poi l'insegnamento è questo, quelli non... Sapete, siete contenti quando vedete che in aula mi faccio capire? Può anche darsi che mi faccia capire. Non serve a niente se dall'altra parte non vogliono capire, ma farmi capire era il mio lavoro. Avevo una professionalità specifica in quel campo lì. Ecco, allora immaginate questo: no. Poi immaginate invece la complessità delle situazioni pratiche in cui si può trovare un politico a seconda del livello di governo in cui opera. E quindi questa riunione è stata importantissima e abbiamo visto innanzitutto che siamo allineati fra i vari livelli su, su una cosa. Io continuo a sentir parlare, e questo mi è successo devo dirlo anche alla riunione con i sindacati che ho, che ho scongiurato di, di di avere una maggiore attenzione a quello che sto per dirvi, continuo a sentir parlare di 209 miliardi che sarebbero un'occasione imperdibile, d'accordo? Ma, ma io so che tolti quelli che vorrebbero darci a prestito nel tentativo di forzare la costruzione di un debito senza Stato, perché la moneta senza Stato ha avuto il successo che tutti vedete, no? ora vogliono forzare con, con il recovery la costruzione di debito senza Stato. Se togliamo quello e se rimaniamo ai sussidi, non siamo a 209, siamo a 70, a, 205, a, a 65, a seconda, e l'anno prossimo ne arrivano 17 e nel secondo semestre allora su questo fra i vari livelli avevamo le stesse informazioni io ero un po' preoccupato sinceramente ma gli amministratori in realtà sono molto più avanti di me perché? proprio intanto perché sono bravi e questo mi dispiace ma gli altri, gli altri partiti ci devono stare, i nostri sono bravi e poi anche perché è il loro lavoro e perché essendo amministratori sia dove siamo in maggioranza e anche un po' dove siamo all'opposizione comunque loro hanno un contatto con il governo appunto con il ministro Amendola, con il CAE che è il Comitato Interministeriale, Interministeriale per gli Affari Europei e quindi hanno... invece le informazioni sono allineate i soldi quelli sono e quindi chi stava ragionando su come impostare il bilancio del proprio ente si è, eh, diciamo, si è dovuto... Eh, un'altra cosa che ci ha, su cui ci ha fatto allora io dovendo organizzare questa riunione di impulso del collega Locatelli che cosa ho fatto? ho coinvolto subito l'onorevole Zanni che in qualche modo è un diciamo anche se non è formalizzata la cosa ma insomma lo consideriamo un po' il nostro riferimento per gli affari europei Insieme a Marco Campomenosi, che però fa parte della segreteria politica e, e quindi diciamo, non, è, è, non è capo dipartimento. Convolto Zanni, tutte queste naturalmente sono chiamate, telefonate, whatsapp, che cosa diciamo, che questa scheda tecnica, falla circolare, eh, chi è l'assistente di Stefano, eh, eh, eh, Veronica, dammi la lista, ti do la lista, meet, non meet, io se, se, diciamo in questo momento non ho, non ho lo staff che avevo quando ero nel fulgore della mia... La mia presidenza, quindi sono tutte cose che mi faccio da me, eh? sono cose che prendono tempo non è che si fanno nel tempo quando dite di fare qualcosa beh, per esempio noi facciamo qualcosa facciamo delle telefonate per parlare con i nostri colleghi oppure facciamo qualcosa scriviamo dei fogli di carta e leggiamo dei fogli di carta dove ci sono i numeri che serviranno a queste persone per capire cosa possono fare per i loro territori oppure come è capitato poco fa dopo questa riunione nel pomeriggio facciamo qualcosa scriviamo una nota sulle principali criticità del MES da diffondere ai nostri, ai nostri eletti eh, nazionali eh, e regionali eh, e alla militanza e naturalmente la scrivi, la fai verificare, la fai leggere, si capisce, non si capisce, togli questo, metti quello, sono cose che sono cose che prendono tempo allora eh, l'onorevole Zanni coinvolto così avevamo i tre livelli ai quali la Lega opera che sono livelli che sono sempre in contatto e oggi di più grazie alla struttura dei dipartimenti che con tanti altri colleghi ho personalmente voluto allora oggi avevamo il capogruppo non della Lega ma di identità e democrazia perché noi abbiamo il capogruppo dell'intero gruppo parlamentare su in, in Europa Marco Zanni si vede che non lo considerano uno scappato di casa se si sono affidati a lui per essere diciamo guidati anche i colleghi degli altri paesi no? Eh, abbiamo, avevamo il capogruppo avevamo due responsabili di dipartimento, uno con carica elettiva nazionale, un altro con carica elettiva locale, poi avevamo tutta una serie di consiglieri regionali, assessori regionali e sindaci di capoluoghi importanti. E Marco, quindi livello Europa, ci ha fatto un po' capire come funziona a lato loro. Per esempio dal lato dell'Europa è evidente che accentrare, accentrare, la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è vantaggioso. L'accentramento è vantaggioso perché così loro, i loro doveri di monitoraggio, diciamo così, sono ovviamente più semplici. E naturalmente siccome abbiamo il Re Sole, diciamo, il Re Sola a Palazzo Chigi, figurati te, cioè le... BNR c'è moi, già me l'immagino insomma, la resilience c'è moi, quindi già mi immagino Conte che sull'accentramento diciamo, eh, mettendo tutto in mano a, a, a, al, al simpatico Batrace, lì sostanzialmente ha risolto tutti i problemi, Ma, eh, quindi qual è il problema dell'accentramento? Il problema dell'accentramento è che eh, poi si devono creare le strutture che non ci sono per gestire in modo centralizzato questa cosa e poi non si parla per esempio con i sindaci che sono quelli che sanno quali sono i progetti cantierabili e quali sono quelli che avrebbero il maggior impatto il maggior moltiplicatore sul territorio perché corrispondono rispettivamente o alle esigenze di manutenzione e di gestione delle infrastrutture critiche più rilevanti o anche ai lavori che possono coinvolgere un indotto di aziende del territorio più, più, eh, eh, più significativo naturalmente. E quindi abbiamo fatto questa riunione in cui ci siamo parlati e per me è stata una cosa molto importante, ho imparato tante cose ascoltando, ascoltando gli amministratori, da insegnare avevo poco se non il fatto che, che sono a disposizione e così è andata avanti la prima parte della mattinata, poi sempre nell'ottica del fare qualcosa, mi sono ascoltato religiosamente il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, gli ho anche fatto una domanda, ma non lasciamo perdere, insomma, ormai le cose stanno così. Poi sempre nell'ottica del fare qualcosa ho accolto, ho accolto un tecnico che mi ha dato delle pessime notizie sulla caldaia, quindi diciamo con oggi siamo già a due docce fredde e anche domattina sarà fredda. E poi sempre nell'ambito del fare qualcosa sono corso in Senato perché ci sono delle cose da gestire sul decreto di Ristori nella speranza di riuscire a fare qualcosa di, di utile per voi ecco. continuo a non capire e qui chiudo le polemiche di quelli che ci accusano di aver votato a favore dello scostamento anche qui secondo me non è che ci voglia diciamo, una grande scienza della politica o neanche della vita no? per capire come sarebbe andata se non lo avessimo fatto. Se non lo avessimo fatto il governo sarebbe lo stesso lì al suo posto e saremmo bombardati da eh, titoli a sette colonne molto veementi. E anche, mi duole rispettosamente dirlo, ma penso che si possa dire, da felpati moniti che ci richiamerebbero al nostro dovere di collaborazione. La verità è che noi, per nel, collaborazione, si collabora con il nemico, eh? non, non di collaborazionismo, diciamo di, di cooperazione per risollevare le sorti del Paese. Penso che adesso sia chiaro a tutti sia chi titola, sia chi monita che noi la buona volontà ce l'abbiamo messa il risultato di una risoluzione in cui hanno fatto finta di venirci incontro impegnandosi a un differimento significativo delle imposte è stato un differimento di 10 giorni quindi a questo punto direi che noi abbiamo le mani libere che è esattamente diciamo quello che mi aspettavo che sarebbe successo e direi anche che ma lo notava questa mattina capezzone nella sua rassegna stampa la verità alle 7 su twitter che appunto all'ora della, della stanzina azzurra mi reco nella stanzina azzurra e ascolto eh, il, il, il buon Daniele che rimane appunto nel social eh, azzurro, va bene così eh, Avrebbe avuto molto senso votare contro l'erogazione di 8 miliardi a chi è in difficoltà per far cadere un governo che non sarebbe caduto perché tanto aveva già la stampella di Forza Italia? Ci saremmo solo preso gli insulti, avremmo spaccato il centrodestra facendo contento il centro-sinistra e avremmo dato ragione a chi manifestando, mi duole, un certo scollamento dalla realtà, lo dico con grande rispetto, Continua ad esortarci a cooperare quando noi non facciamo altro dal mese di marzo a questa parte. Abbiamo cooperato con buoni consigli, per esempio dicendo fin dall'inizio che lo scostamento doveva essere incisivo, cioè doveva essere di quei 100 miliardi che poi hanno fatto. Noi lo abbiamo visto subito, loro lo hanno visto un po' alla volta. Mi si dice anche che non, non abbiano voluto fare degli scostamenti incisivi, perché avevano paura di trasformare il Parlamento in un marchettificio di proporzioni mostruose e quindi hanno un po' lesinato l'erogazione degli scostamenti per cercare di tenere il controllo gli appetiti di questi parlamentari improvvisati che sanno che alla prossima legislatura non ci saranno più e che quindi assolutamente vogliono far rifare la, la, la, la rotatoria o che vi posso dire... O la, la funicolare a casa loro, insomma, insomma la, la funicolare di, di, di, boh, di, di Rovigo, cioè in pianura, ecco, queste cose qui, ecco, cioè questa, nella paura di questo, però insomma non è che voglio dire, la tieni in pugno una, una maggioranza, dai quello che si deve dare, ma insomma non entro, non entro in questo. Avrebbe avuto un senso votare contro l'erogazione di 8 miliardi? Ci avrebbero accusato di tutto questo. Il governo non sarebbe caduto, il governo non cade su queste cose qui. Il governo soprattutto non cade quando un pezzo dell'opposizione ha già detto che lo sosterrà. Ah, traditori. Poi c'è il grande tema. La gente lo sa cos'è lo scostamento o non lo sa? Secondo me la gente lo sapeva e infatti vedo che nei social, eh, tutti i social... Tutti sono molto incazzati perché avrebbero preferito un gesto politico. Tanto, voglio dire, i soldi sarebbero arrivati comunque, anche se avessimo votato contro, no? Avremmo avuto contro i giornali, avremmo avuto contro anche alcune figure importanti, probabilmente, ma altrettanto probabilmente molti sarebbero stati con noi. Vabbè, insomma, amen, d'accordo? secondo me la cosa giusta da fare era quella ed è stata fatta ora vediamo che cosa succede sapete il tema del MES è presto risolto alla fine resteremo soli noi con, con fratelli d'italia a difendere il paese amen ovviamente voglio vedere chi verrà a rimproverarci di non aver fatto niente ragazzi gli altri sono di più e, e ve lo dico dal profondo del cuore torno a dire una cosa nel 2012 io vi ho detto che gli altri erano funzionali all'austerità, io ve l'ho detto, ve l'ho detto, perché chi con la bavetta alla bocca vi parlava degli, eh, delle, dei lauti, ecco, quando vedete l'auto portate la mano alla fondina, stipendi della casta, ve l'ho detto già all'epoca, che era uno che voleva giustificare l'austerità, perché tu prendi un obiettivo e poi dopo naturalmente. E infatti è stata così, sono stati gli utili idioti di Monti, che peraltro siede, è attiguo a loro anche fisicamente quindi dove è la sorpresa nel fatto che questi sostanzialmente votino troica? Ora se la cavano dicendo noi vogliamo riformare lo strumento ma non vogliamo usarlo, ma amici cari, se uno strumento non lo vuoi usare lo smantelli e se proprio lo vuoi riformare lo riformi nella direzione che il dibattito internazionale indica, quel dibattito internazionale che oggi Gualtieri faceva finta di conoscere, non in una direzione che era già sbagliata prima della crisi ed è sbagliatissima dopo la crisi, no? quindi sono veramente... Hanno trovato una scappatoia retorica dicendo Noi adesso questa cosa la accettiamo ma la prossima la rifiutiamo Amici cari, la prossima non dovrete rifiutarla perché non ci sarete più Vi sarete estinti e potevate estinguervi mantenendo un po' di dignità Ma non ce l'avete fatta Si vede che era nella vostra natura e io non vi giudicherò Però torno a dire che quelli che dicono che noi non stiamo facendo niente e che bisognava fare questo e bisognava fare quello, dovrebbero, diciamo così, aprire un pochino di più la loro mente, prima che la vita se ne occupi e la vita, quando si occupa di te, non parte dalla mente.